Non Il futuro Allora quanto tempo dedichiamo a immaginare durante il giorno? Questo è il centro dell'immaginazione. Perché l'immaginazione può creare ricchezze. Cosa hai immaginato nel 65 tu? E essere ricco naturalmente, ha hai capito? Mi stai detto beh io voglio il ricco, no. Voglio fare qualcosa, immaginare qualcosa. Immaginavo che il mondo mi piaceva intanto, cioè io ero una parte del mondo. Quelli che sono a fabbrica. Non è una scuola, non è un'accademia, non ha niente di accademico, ma è semplicemente un posto. Vedete che posto incredibile, unico al mondo. che Abbiamo pensato, ti ricordi? non utilizzavano i soldi per la campagna, perché erano scandalosi dicevano quei soldi lì Luciano diceva facciamo un posto culturale bene è stato fatto questo, tanto per una, un piccolo immaginazione Allora, vorrei chiarire che questo posto sarà determinante, parte integrante della Iulana del Coro Venettonio. qui si immagina e si immagina tutto allora, tutti questi giovani sono qui per immaginare, ricercare nel mondo della comunicazione moderna.